Ciao a tutti ragazzi, noi siamo e Marco007 e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee Siamo tornati su Super Mario Galaxy 3 In questa parte abbiamo una lettera fermo, ti prego Abbiamo una lettera da Peach Mario! Io sono il postino, ho una lettera per te! Caro Mario, adesso mi trovo in un posto sperduto, ma cerco di rimanere tranquilla. Sono sicuro che presto verrai a salvarmi. PS chissà se ciò che allego a questa rete ti sarà utile, no? Adesso c'è c'era qualcosa allegato. Funghi One Up, 5. Accetta la consegna, non importa. No, comunque veramente non importa, perché dopo ogni. cioè ogni volta che spegniamo si resettano i one-up, quindi. LOL. Mm, anche la prigione, la principessa è sempre così premurosa. È inutile, perché i one-up sono inutili in questo gioco. Arrivederci alla prossima vettura! Addio! Quando mai è utile! principessa. Mai, solo in 3D World forse. E in Mario Bros 2. In 3D World è il mio personaggio preferito. 3D World è, World è il mio personaggio preferito è 3D Rosalina. Rosalina è il mio personaggio preferito, in 3D World. Oh mio dio, perché non corre? Oh, alleluia. Il uh, power up lì l'hai preso? No. no. Cioè l'hai preso prima però non. Hai dunque cioè, sei resettata. Non no. il power up o il wine up il power one up inventato, capito? è eh, comunque un power up non è non un power up. up la, la vita ti aggiungi solo una vita non è comunque ogni volta che vi dice una galassia vai cioè non una galassia cioè 16 mm. vai no quella non no, la tira no. no quella ecco ma iniziamo con un chuck mio dio galassia atollo No, questa No, questa. Io tanto la devo, la devo fare io, non quindi. Non so, però è, è strana. Scusa, è strano. Non strana. mi chiede consigli perché Qualcosa lo.. Qualcosa brilla stanno. sul fondo marino. Ecco. E, oh no, i livelli subacquei, il Mario Galaxy. Oh, no, oh, no, ah le cinque comete, meglio schergerle. No? Non consumare le comete, ti prego, eh, le asso scherzo. Le comete stelle. Uh, che cosa vuoi tu? No grazie, non parlo io con gli strani. Mm. Alle volte quando gioco a un gioco tipo Offline. RPG o del genere, ah. um, penso, quando, quando interagisci con gli RPG, cosa dici veramente? Nelle cose giganti nell'oceano hanno distratto gli studenti e l'esame è stato messo a rischio. Ok, il peggio perfemismo. E tipo gli vai vicino, aspetti che si girano e poi ti dicono la prima cosa che pensano. <ride> tipo su Pokémon, vai vicino a una ragazza, prima, si gira e ti dice adoro il mio Pikachu, è così morbido. <ride> Mi interessa. Che mole ragazzi nella vita era mi pica, capito? Adoro il mio gatto, è così morbido. E allora? Eh. A chi, a chi importa? Eh ma eh, appunto, chi ti ha interpellato, ti sal tanto vicino. Così nella metro ti stanno vicino e ti, eh, e ti dicono. Adoro il mio gatto, è così morbido. Buon per te. A me non importi. <ride> Marco, questi sono <ride> paragoni che sono tu quei. quei vi, vi, vi E che paragone tu avessi fatto? Tipo. Lo sai che l'acqua è gialla. Non mica ti dicono le bugie agli NPC. Sì, te è vero. Non è vero. Sì, te lo dico. Sì, te lo Sì. Dove è l'ultimo frammento? Gli ultimi due frammenti. Qui. Sì. Qui sali però. Giù. Ti ho fatto fare un salto eh uh, schianto, schiata a terra mi sa che in alcuni. in alcuni giochi si chiama il salto gibbone Che cosa? Sì. che mi dovrebbe significare Oh. Uh. Goody La telecamera ovviamente sempre dalla mia parte Au <ride> Sono a sbattere il cranio contro la pietra Ok dov'è dov'è l'ultimo? Forse qui? Uh. Tu hai qualcosa da dirmi, pinguino strambo? No, ok, va bene. Smetti! Uh. Probabilmente uno è tipo qua sopra. No. Ok, posso solo i pro possono salire di sopra un pro e non c'è proprio nulla non c'è proprio nulla da la qui con oh no, eh, no no no no, no. allá vediamo da qui uh. probabilmente sta dietro quell'albero strano che stranamente vive sott'acqua come fa un albero a vivere sott'acqua quell'albero quell lì vedi quel tronco strano credo che sia un albero quale wow, scusa questo dove dovrebbe essere scusa dietro Fai il giro gira lì intorno Gira la ruota ecco vai giù vedi se c'è qualcosa oh mio a dio a parte questo proprio oh mio dio che, che parla quei, quei cosi lì di me di, no, di non sono. me sono me sono Sì, sono me di me di me di me di non mi ricordo come si chiamano ma si chiamano uguali. Mio dio. Che.. No no no no no no no no. Via. Queste cose qua mi fanno i infarti Io. Già quello di Mario 64 era in quei tanti. È vero. <ride> Questi qua sono peggio ancora. Eh, vai a prendere la stella. Sì. Sto cercando. Cosa? La stella? Di salire. Perché sta sopra. Sì, sta sopra. Penso. Uh... Dove. dove scusa se tu stava a formarsi? Dove sta? Sì, sott'acqua. Dove? Sott'acqua, giù. E giù, vedi. Vedo. Se non sta sopra, vedi? Lo sopra. Giu, giù, giù, giù, giù, giù. Eccola qui, stella lancia. Sì. lancio. Yeah. Buongiorno. Chi yeah. Okay, prendi il coniglio se è da prendere non credo non ti l'ho bloccato così non ti dà fastidio marco che fai che faccio cerco di prendere tutte le note mm -hmm. ah wow tutto per una vita ok fammi andare a prendere il coniglio no no non serve quelli che non scappano non si prendono. I need that rabbit. I want eat him. Come here. Se vuoi prendere qualcosa... No. Perché sono così scomodi come andiamo a notare? Wow. Ah io dovrei farmi tutto il giro. Fai un no, salto strano quello lì. Sì, ti devi fare tutto il giro. Si ricomincia. Taglio. No, non si ricomincia perché abbiamo la stella lunge. Sì, vabbè, comunque un taglio. Perché okay, scusa? Non, non c'è bisogno. Non lo, non lo fai più quel gioco della vita. No. Pff, perché dovrei fare? È rifare. schiaccio il Wiggler. I don't care. Scusa. Si può fare anche senza questo. E te lo dimostrerò. Senza cosa? Senza... No, ho sbagliato. Tanto non finisce. Ok, non si può fare il salto a parete, però... Ah, premiamo qui, appena... Probabilmente... Ok. Faccio vedere, guarda. Borsa. Ma devo fare un salto a Perché ti prima. metti lì? È più sotto. Mettiti sopra il pulsante. Ecco, vedi. Too easy. Prendi le monete prima. Che okay, qua non si può. Non mi, non mi fanno fare ah. le salta parete. Sono cattivi, va bene. Ma qui? No, no, quello è il coso per pro, se cadi muori. <ride> Perché? Ok, non si può salire a quanto pare. A meno che. Ok, non c'è nulla. No, c'è una, una moneta un però. Una moneta, fanno. appunto. che okay, questo va bene. E sono salta pari che te A tempo. Wow! Poi può andava su quell'isoletta là in alto. <ride> Dovevi fare un altro giro. Oh no, sono scarico perché sono pure molto utile. <ride> Ora vedi se ci sono commenti, se no fai la seconda galassia. No, you! Che poi questo, questo, questa cosa c'è cioè il tetto, quindi, quindi prima si vede il cielo stellato e arriva Mario E poi si riforma il tetto. È un osservatorio. Oh no, lo so, vedo No, no, non farlo ora. Devo farlo. No! I need it! Ma sono le galassie più difficili di tutte I know, but I have to! E comunque le ho già fatte tutte le altre, quanto difficile può difficile questo? Ci cioè, avevo messo tipo una parte intera per farle. Ah sì? Okay, no, ah, no, non c'è, non c'è! Non c'è, non c'è, non c'è! Si vede se ci sono! Vai indietro, B. B! Non serve che a vederle! Non vuoi fare il oh. lo sbagliotto quindi? Sì. Thank you for remembering me. And I have to do it. Creazione in memoria c'è cioè che ti dimentichi così velocemente. ok va bene. <ride> tra la la, tra la la, eh, voglio mettere questo schedge Sì. Mangia, sì, Ah, wow, solo. Oh, sono un peso, mio dio. Oh, oh, mio dio, sto spazzolando. Sto yeah. regione. <ride> oh, yeah, baby. That was powerful. La lacrima! Galassia. Ci sta benissimo il nome secondo me, andiamo! Bene, preparatevi alla galassia lacrima che farà vero. No, la... mi sa che è sott'acqua! No? Sì! Pesci grossi. Occhio okay, ai pesci grossi. Why do I have to do this? Perché è così scomodo il nuoto in Mario Galaxy? Cos'è? No! Gli incubi! Gli incubi! Mi vogliono far morire! Guarda quel, quello là, sta preoccupatissimo! Il nome perché devo farlo? Perché. Perché abbiamo deciso che dovevamo fare i giochi al 100% Intanto Pokémon e Super Paper Mario amiche li abbiamo fatti al 100%. Che significa Pokémon. Senti. E Paper Mario? Io non ho perso tutti i denti, Murk Mech! Murphmec! Dopociò. Dopo che ciò apparci quel pesce. Boa già, non abbiamo più proscio pesce. Non ha i denti, quindi io parlo come se non avessi denti. No, i denti. Nessuno ha denti, identico. No, non ho, ho lanciato mare. il guscio. <ride> Beh, tanti ce ne stanno umiliardi. Mi che i bici dei pesci bua. Sì, è ovvio. Madonna mia, il mal di mare. Un po' perché c'è il mare, un po' perché si c'è un po'. più fiato, resti una bolla! Puoi anche prendere delle monete. E riprendiamo il guscio, va. No, no, dentro il guscio. Sta giù, sta giù. E eh, non sta qui, lo voglio qua. Ah. Mio, mio, <ride> mio guscio. Mi sa che pure nuoti meglio con un russo. Sì, è così. Cioè di pure il mirino. Lo so. Cioè non è il tipo... Un... Cosa devo prendere? Non capisco. so. Non Quelli, Quali sono? Prova i quelli lì. Quelli paurosi. Quelli paurosi. Ma ho capito che devo fare. Di colpirli. Ma come? Con la pirofila. È impossibile. Mi sa che devo prendere un guscio rosso. Mm. <tusse> Oh mio dio, stavo, stavo morendo di infame. Non sognavo. Non sognavo notte. Lì ci sono... No, no, no, che è sta roba, aiuto. Oh, oh, oh. È il pallotto Bill su subacqueo, quelli lì che sta... Oh mio dio, mi sta venendo una <coughs> nausea, devo prendere questo guscio maledetto rosso. quelli lì che stanno... Ma quella è la nave di capitan Top. Sì, lo è. E allora... via, sono velocissimo. Se no devi colpire i, i forzieri. I, i, i forzieri. Uh, un forziere! Secondo me non c'è nulla. Grazie Marco. Forziato! Hai forziato un forziere con il bush. Eh? No. <ride> Prova quello invece. Se no sono tutti inutili. I need this. Senti, i bauli non servono a nulla, è già testato. E magari ci sono quelli utili. Quelli oh! Utili. Ok, li uccide così Ne ha colpito uno, però non so Ma che. è cosa morto? Non lo so. Sì, è morto. È morto. Ah! No, no, no, no, no, no. moni, sai, sai, sai. Need moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, baule. moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, questo? moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, Sì, sono tutti luminosi. moni, Ah no. moni, moni, moni, moni, Ah no, non lo so vi prego, lasciatemi in pace, volevo solo uccidere questi pesci qua fanno i miei incubi la notte. E di giorno, Dai, se dormi eh, di giorno non ti ricordo. E dormire gli incubi. Sì, giustamente. Oh, Usa so, i gusci rossi, non sono bici. Lo so, lo so. Come funzionano i gusci rossi? Grazie Marco. Però avrei bisogno. Sì, è è un tipo il tutorial lo di che non oh, frega nessuno. Altra vita, grazie. Oh. Almeno qualcosa di utile c'era. E adesso il guscio è rosso. Mio dio, sti palazzo di Billy mi stanno rompendo le scatole. No, ho sbagliato. Mario, perché devi galleggiare? Perché non puoi affondare come tutte le persone normali. Quando muoiono. Ecco, giustamente. Ti prego. Prendi questo uscio e basta. Oh, allora. Tecnicamente una persona mica va. Normalmente mica va così in fondo. Che affondano? e' tipo non è questo l'obiettivo non, non bisogna ucciderli io mi ricordo che dovevi colpire tante Oh, cose. ok sono troppo veloce a questi pesci aspetta questo per questi pesci o questi pesci per questi pesci secondo te che okay, altro guscio eccolo per fortuna qui non per faccio... fortuna per fortuna è qui ma ero manco. certo prendiamo quest'altro poi giù bravo mario per una volta mario mi ascolta ma se ti tocco lancio il guscio? No, però non ci provare, se non ti ammazzo. Stanno, però sono delle mie stelle, eh, mini lei, stelle. Le Astro schegge. Ecco. Eh. Uh. Tu. Le chiamo schegge, ok? Chiamale, chiamale stelle. De, stanno delle stelle in giro. Libere. E il fire. Io yeah, ho ucciso. Ah, ok, yeah. era quello l'obiettivo, <ride> per fortuna. La nave. Mio dio, è stata la più facile galassia di ottona che ho Sì, appunto, qua è tipo impossibile morire. Ah fammi prendere l'aria che sennò muoio. <ride> qua è tipo impossibile morire. Vabbè, fammi prendere sì, l'aria, dov'è dov la dov la In una nave. Dov'è? Eh, sala. Yeah. I need the shell. Prendi il eh, appunto, yeah. prendi il guscio così. Non yeah, lo per... yeah, ecco. so. Ia voi. Perfetto. Lascialo. Giù Mario, bravo Mario. Stella, Mario, bravo Mario. Bene, no, me. ci abbiamo messo tipo 10 minuti, però. Almeno a me senza morire nemmeno una volta, primo tentativo. No, vabbè, 10 minuti e tanti. First try, first try. Wow! Hello Rosalina. How are you? Ding, 29. Che schifo. Eh la si è completata roba. Chiedi una mappa. No, tu. Com'è che si chiamava questo spavillotto? Spavillotto il grasso. <ride> <ride> no. Perché ha una voce molto profonda. Ah, allora, vediamo. No, non c'è niente. Qui c'è qualcosa. Sì, è nuova, però non la devi fare ancora. Perché non posso teletrasportarmi dentro gli osservatori? Perché devo fare tutto il giro? Per perché questo? hai fatto la galassia in ghiottona quando fai quella ghiottona? Vediam ok, eccoci, allora. Eh, niente, abbiamo dovuto riavere il gioco perché continuava a. dirvi. Beh, sì. non ci sono le comete. Aspetta, voglio vedere, Ehm abbiamo fatto lo, lo sai so, lotto qui l'ha salvato ok l'ha salvato perfetto Non entriamo mai più in quella biblioteca prima della fine Vai, vai. Questa è la cucina Stati. No io <ride> Tu sei la cucina Beh vai Non sprecare tempo l abbiamo già sprecato abbastanza. No, tu l'hai sprecato abbastanza. Io non ho fatto nulla. Sono stati tre ore a leggerci il libro. Cioè, non l'abbiamo letto, abbiamo solo sfogliato le pagine e saltato i dialoghi. Basta! Non ce, non ce sì. la fai. Ah sì? E cosa ho appena fatto adesso? Ce la fai. I know. Eh. Questa non mi pare una cucina, ma una Vai. <ride> boh, mi esatto sta calando. Io non la voglio mai più vedere sta calasso. Galassia Collo lo d perché devono esserci mm -hmm. i, i livelli sott'acqua pure nei giochi 3D? Con la gravità tutta storta. Brevetto di nuoto Ah no, questo è tipo Mantasurf. Ah, sì. Perché devi prendere brev il brevetto di nuoto con una sfida. che c'è un bracciale rosso? Cos'è un latista? <ride> Bello, di nuovo questa bella gara. I braccialetti rossi. <ride> Fa parte del cast. Provi a prendere il brevetto di nuoto, la scuola di nuoto. Ok, per l'esame di raccogliere i gusci in oceano cioè, devi portarmi il guscio d'oro. Wow, dove lo trovo un guscio d'oro? Sì, ah, ah, ho capito, mi stai sfruttando per fare soldi, non esiste. Io ti <ride> denuncerò alle autorità locali. <ride> Sei cioè io, cioè io. Ci sono altri che provano. Oh no, è una gara No. Eh, te l'avevo detto. Devi rubare il, il guscio rosso da altri pinguini. Guscio yeah. d'oro. Un attimo, cosa devi fare con il guscio d'oro? Io lo devo portare è perché eh, probabilmente gli altri pinguini non cercheranno di portarlo cercheranno soltanto di ostacolarti segui i pinguini che nuotano? no che no no sono, sono quelli quelli che hanno la... shut up lane Questo come back where you uh, are protagonista oh uh, no, no no no no fammi girare ancora sta lì? si ma muori io ho paura che qua non, non c'è un limite là. Sì, non c'è un limite Okay. what? that's not fair come on I don't see it Uh ok l'ho visto okay, oh, no, ma vai su vai su let's veloce go, let's go let's go no me lo ricordavo più di fuori ho tirato fuori l'ho lanciato <coughs> io intanto ti sei preso un mi sono preso un po' danni. no hai preso un po' di danni astro sketch? no io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 Tipo quelli ce l'hanno subito di default. Prendi signor Wow, che si nuoti sì. pure in aria con. Ah no, non è però. Facci i salti che non in aria. Mi ricordavo yeah, che tipo nuotavi yeah. pure pure a terra. Un giorno, gli ho portato quello che voleva. Ora mi dai i soldi che vale il cuscino. Non credevo che ci l'avreste fatta. Sono guarda tutti stupidi gli altri pinguini. Ecco le medaglie Una medaglia d'oro gigante! No, ah, quella la chiamano una medaglia d'oro gigante. <ride> Io quella la chiamo. Stella. benzina per l'astronavi immagino che lo accetterò ma farai, fai parte del mio corso lancia gli occhi <ride> prendi questo grassone Addio oh mio dio proprio lì dove li prendere si sì. Però la partita è una mappa I am evil oh mio dio tu e ste mappe non appaiono nei cometi si appaiono non appaiono Sì, si appaiono non appaiono nei si appaiono. appaiono nei cometi appaiono nei cometi appaiono possiamo farà al massimo due stelle se siamo veloci un nuovo galassia wow vedi vieni su una cometa contento no ci serve un'altra mappa I hate you give me a stupid map Ok, non c'è. Ok, you happy now? Now leave me alone. Ok, ancora Tollo, l'ultima. Sei sicuro che sei l'ultima? Io non penso. Neanch'io, però speriamo. <ride> ci sono comete per forza. Sì, ci sono comete per forza, però mica invece. No, grotte! No, no. Grotta no. dei bordigi No, no, Cos'è? Sto schi... Ah! Per, per, no, questo è facile, è facile. C'è la versione tipo velocizzata che è quello. Sì, io ho solo visto. Wow! Che prendo Wow! Mario, io ho Buongiorno, scusi per ieri. sera, o meglio per... tipo, per Ero molto arrabbiato perché lì si beccasse un bel guscio d'oro invece una super stella che nemmeno devo tenere. Yeah. lei è ancora arrabbiato con te. No, no, no, no. Non va bene. Ma è un... stai fermo, dove no. vai sott'acqua, usa un guscio e spaccato sulla parete. Su quella parete lì dove sta il pinguino. questo Prima parla con il pinguino. No, you. Che magari si leva. <ride> Se non lo colpiamo. <ride> Se guardi da vicino qui c'è una spaccatura. Eh, allora, togli! <ride> fammi vedere! <ride> Però lo schiaccio. Vai, vai, prendi il yeah, Sto cercando, è difficile nuotare se non lo sai. Oh mio dio, è difficilissimo se nuotare. Non lo sai cosa, non lo sai nuotare, non lo sai dove no. stai l'uscio. No, se non lo sai che, che è difficile nuotare in suo gioco. Sì, lo so. Infatti io ho detto che questa galassia è orribile. Mio, mio, Aria. Sì, aria Vai, vai, vai. Cosa? Io non so. Vai vai vai veloce sennò puoi perdi pure il oh mio. Oh mio dio, oh mio, oh mio dio. Non riesco a girare la. Una... Oh ho bisogno di un altro guscio. Non riesco a nuotare così, senza guscio. È impossibile. E vai. È difficile. Stare no. al mondo. No! Tu e questa canzone devi andare a primark. È difficile avere un guscio per nuotare decentemente. Non serve che primo con un guscio, va bene. Ok, ci siamo. Lì sta un nemico che ti potrebbe ammazzare male. No, allora fermalo. Uh. Oh, Almeno. Ecco. Questo è anche il rumore, cioè. Ma mm, no, no, dovevi farti uccidere da un boomba? Sì, certo, cioè, uccidere. Ok, adesso andiamo. No, che cos'è sto cambio di telecamera? Via! Fammi passare. Ah wow. Ci hanno messo una cassa per coprire il buco. Grandi. Davvero intelligente. Uh. Ok. Possiamo andare, vai. Schiacciamo Schiaccio. il legnetto. Ed yeah. yeah. yeah. ecco qui. L'ultima galassia. Che facciamo? Lei non devi farti schiacciare. Lei da non devi farti tipo... schiacciare. Un attimo, posso bloccarli questi? Buongiorno Poverino! Li mandando via dal.. dal, dal, dal ok, okay allora io non, io non perderò tempo a prendere quella vita perché è inutile. Non buttarti in acqua. Sì, lo so. E tipo suicidarti. Ok, no, no, no, no, qua mi prende no. via. Um, attento pure che va pure lì ora fermati lì si sì, lo so come funziona Apple. ok ora scappa ci ho già giocato a sta galassia non, non vero. è vero tu non sì, hai mai giocato a Mario Galaxy certo che ci ho giocato tu hai detto che non c'hai mai giocato Oh my goodness stop it cioè stanno pure in, ma in Mario 64 DS quindi forse è per, quel è per quello che ti ricordo no non è per quello è perché ci ho già giocato a questa galassia ma tu hai detto che non c'hai mai giocato Mario sì. Galaxy Giù, già giocato, ho giocato, l'ho vista. L'hai vista? L'ho vista e ci ho giocato. Tu sei un ubo, Marco. Beh, attento, no. Mi... Sì, lo so, lo so. Oh mio Dio. No. Just leave me alone, ok? Me. Attento. Mm. No, you. Einstein there. Non ritorna indietro. I know. Eh, Please! Ma, ma sei bloccato, devi usare quei così verdi che spariscono. No, you! Dai, sei bloccato! Non ci fa muovere just, poi! Just ok? Let me do my job. Prendi la vita. No, I don't need it. Smettila di parlare in inglese che c'è già il mondo. Ah, non Lo so, ma io devo parlare in inglese, è il mio lavoro. Parlare in inglese, è il mio lavoro. Bravo! Non perché taglio! Perché si storce da solo! Oh mio Dio. Io ho fatto un salto normalissimo. Ok, siamo tornati qui. Devo stare attento adesso dove va lui. E qui qua. <coughs> che schifo, Marco! ho messo la mano. No, che schifo. Non si sta un in casa mia. Ma in casa mia! Non so. E qui non si starompisce. Ok, dove devo andare? No, ho detto che non Vai si starce. Del ma si, so, sì, ma sì, ti solo. Stavo, ti questo. stavo scherzando. Ti stavo scherzando. No, ti stavo ma prendendo sentite, per il naso. Ma sentitelo. Ti stavo scherzando. Ok, adesso mi posso. Sen ma come è che ragazzo? si dice ti stavo prendendo per il naso, vero? Cioè, per non dire l'altra la, parola. No, silenzio. Sperate. Ok, quindi. Okay. Cioè, quindi, la con naso. quindi naso. qui a destra potete trovare il video perché. No, un attimo, <ride> <non> <ride> E stavolta con più entusiasmo anche se è falso. Hello well. Una moneta, wow, te. È falsità gli dai tizia e Marco006. Le outro sono troppo <ride> emozionate. Che schifo. Sì. Va bene, quindi nella prossima parte di Super Mario Galaxy continueremo probabilmente la, la seconda cucina. galassia, guarda. La guarda qui. Oh my goodness, capisci? Stop it! Qui? Sblocca la galassia e No! c'è ancora c'è addirittura una stella nascosta non possiamo nemmeno sapere come si fa a prendere o no? You... vabbè allarghiamo l'episodio no non lo allarghiamo lo prendiamo la prossima volta ora abbiamo già superato la mezz'ora di, un buon... di una buona parte quindi nella prossima parte di Super Mario Galaxy continueremo la cucina Qui a destra trovate il video precedente e il video successivo se è stato caricato e invece a sinistra la playlist con tutta la serie. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!